Stando ai risultati preliminari, il referendum costituzionale in Uzbekistan, che tra le altre cose propone di rafforzare il potere del Presidente, è stato approvato da oltre il 90% dei votanti. Lo ha annunciato il primo maggio la Commissione elettorale. Tra gli emendamenti più importanti del referendum di domenica 30 aprile c'era l'estensione della durata del mandato presidenziale, da 5 a 7 anni, l'abolizione della pena capitale e il rafforzamento delle tutele legali per i cittadini.